oggi sono qui con paolo maria alessio che quest'anno ha vinto il golden domus per eh, la categoria 6 team manager fatturato buongiorno paolo come Buongiorno sei? andrea tutto bene tutto bene sempre bene. un piacere rivederci qua in queste interviste eh, te sei un abitué. e eh, grazie a cosa e come hai conseguito questo risultato eh, molto spesso parliamo di esempio e credo che qui ti anticipo un momento credo che questo è, è un chiaro esempio di quando le cose vanno nel modo giusto eh, milano porta romana vince eh, il premio migliore agenzia il suo team manager vince il premio come eh, fatturato Ora, grazie a cosa sei riuscito a coniugare ruolo in questo anno sicuramente particolare e comunque a mantenere un'attività personale di fatturato importante e quindi ti ha portato a mantenere un forte eh, rapporto con tutti i tuoi clienti, acquirenti e venditori? Ma allora, diciamo che ho seguito molto il mio istinto visto l'anno scorso non, non potevo non replicarmi non potevo essere tra i primi adesso eh, sono arrivato primo e ne sono molto contento però comunque il mio obiettivo era essere tra i primi non è stato facile soprattutto visto anche un anno un anno complicato come questo ma è stato pieno di soddisfazioni perché eh, oltre il premio dell'agenzia oltre il mio premio di miglior sales team manager c'è anche il premio del miglior agente sempre di milano porta romana il fatto di non mollare ci ha, ha sicuramente spronato un po uno con l'altro poi per l'attività io ho cercato sempre di, di mantenere rapporti con tutti i miei clienti e con un focus su una determinata tipologia di, di, di acquirenti. Sì, sicuramente, ma questo anche per chi magari non fa il nostro lavoro dell'agente immobiliare, cioè eh, avere sì in memoria delle vittorie, ma... Il non accontentarsi secondo me più che altro diventa un'abitudine, una mentalità, perché se poi hai una mentalità rivolta a sviluppare sempre relazioni, connessioni, tu saprai interpretare al meglio il lavoro eh, all'interno di un'agenzia immobiliare e saprai anche supervisionare un gruppo, sapendo coniugare entrambe le cose. E sicuramente certo. hai saputo ad, eh, svolgere il nuovo ruolo nel migliore dei modi e hai dato un contributo determinante per la vittoria di quest'anno, complimenti. Hai qualche eh, a, a, aneddoto di quest'anno a livello personale che ti viene da raccontare? ma allora, diciamo che ricollegandomi al non accontentarsi eh, assolutamente vale nel nostro lavoro ma vale un po nella vita eh, io penso io sono sempre stato una persona che che fa fatica ad accontentarsi non che non si accontenta mai ma fa molta fatica perché chi non si accontenta poi d'altro canto non è felice e questo mi ha aiutato assolutamente dal primo momento uh, che sono entrato in questa azienda dal primo momento che mi sono interfacciato con questo lavoro che poi Paolo io ricordo che poi nel 2018 ti avevo fatto eh, il colloquio io quando sei entrato sì. e io ti dico la verità avevo la sensazione dico, questo ragazzo veramente è estremamente determinato ha grande voglia quindi mi trasferivi che c'erano tutte le qualità per poter riuscire allo stesso modo dico ma chissà e poi eh, si rivelerà in questo modo e devo dire che anche te nei primi sei mesi hai mh, eh, fatto tanta attività prodotto tanta attività ancora non eri riuscito a arrivare al risultato finale che poi era eh, è la vendita eppure eh, hai sempre continuato a, a fare domande a chiedere a essere curioso poi sono arrivate tante vendite ma l'atteggiamento che ti ha sempre contraddistinto e poi la capacità di ascolto perché ho notato che eh, tu ti sei sempre messo in ascolto per eh, cambiare e, e svilupparti. Eh, questo è ecco, il mio punto di vista, visto che ti ho eh, visto crescere. Eh, cioè, sì, eh. Ahimè, naturalmente gli anni passano, pure per te, quindi inizio a dire eh, che ti ho visto crescere, però sicuramente è stato. Un, uh, un step by step veramente interessante sotto ogni punto di vista ecco, non so a te come ti si ritrovi <ride> quello che sto raccontando ebbene, mi ci ritrovo assolutamente in tutto quello che hai detto anzi, sempre un piacere far riaffiorare certi ricordi ma la capacità di ascolto come hai detto è molto importante ho cercato di svilupparla sia lato cliente per anche però del lato team. Quindi diciamo che ho cercato di svilupparla al massimo. Io all'inizio, come hai detto, facevo tanti, tanti numeri, ma non ottenevo così tanto. Però sempre ho sempre voluto mettere il 110% di me stesso, sempre ho sempre voluto mettere questo 110%, per vedere se arrivavo, perché io ero convinto ed ero sicuro che se mettevo me stesso poi arrivavo. E quindi questo mi ha aiutato, invito tutti a, appunto a cercare di, di fare una cosa e quando si fa quella cosa mettere sempre il 110%. Poi da lì si possono prendere le, le varie considerazioni, però ovviamente le considerazioni vanno, vanno prese dal momento in cui uno ci ha messo, ci ha messo tutto se stesso. Sì. Bene Paolo, eh, insomma, complimenti, perché insomma Grazie. è il terzo di Golden che vinci, perché ne hai vinti due da consulente nel 2019, attività operazioni immobiliari e fatturato, e quest'anno eh, quello di fatturato per la categoria sales manager, team manager, eh, sì. che sì. poi poteva esserci un bis, ma c'è stato il collega di Milano Centro che sì. si è sì. superato a lui. Eh sì, eh sì eh vabbè, ci sta un, un anno testa a testa. Sì, ma hai detto bene te. La cosa importante è essere tra i primi perché poi il tuo ruolo no, ha una dimensione ampia. Va bene, a presto allora, Paolo. Bene, grazie Andrea, a presto, buongiorno a tutti. Ciao.